Salve a tutti, oggi parliamo di inviti e iscrizione ai gruppi. Quella che vedete è la mia home page, a sinistra vedete l'elenco dei gruppi, nel centro c'è ehm, la bacheca per i messaggi, all'estrema destra vedete le icone che servono per gestire le app, e qui sotto la campanella delle, delle modifiche vedete che ci sono eh, degli elementi che eh, non compaiono ancora in tutti gli account ma che presto saranno a disposizione di tutti. Innanzitutto c'è un link dire diretto al centro di assistenza. E poi c'è un uh, pulsante che permette di invitare eh, i colleghi a iscriversi a EdModo, quindi di invitare i colleghi a farsi un account su EdModo. Se io clicco su invita, come vedete si apre una finestra che mi permette di scrivere una serie di eh, indirizzi, email da mandare ai colleghi con un messaggio che li incoraggia a iscriversi. Se io entro nei gruppi... Gli elementi che sono a destra sono leggermente diversi. Come vedete continuo ad avere l'elenco dei miei gruppi a sinistra, l'elenco dei messaggi, il flusso dei messaggi a questo determinato gruppo centralmente, le app sulla destra, ma sotto la campanella delle notifiche abbiamo due elementi leggermente diversi. Innanzitutto abbiamo l'assignment center che è il luogo dove io posso tenere d'occhio i compiti che io ho già assegnato con le loro scadenze. Poi abbiamo questo, puls questo pulsante verde che serve a invitare le persone a iscriversi a questo gruppo. Se io clicco sul pulsante verde posso decidere di invitare altri insegnanti a venire ad aiutarmi o studenti o genitori. Se io clicco su insegnanti ho due possibilità. In questa prima casella di testo posso scrivere il nome degli insegnanti che sono già collegati a me direttamente. Se conosco invece la loro email, posso, mettere, posso scrivere qua il loro indirizzo email. Questo che vedete è il link che loro dovranno cliccare per, fare, eh, per richiedermi l'iscrizione al gruppo. Eh, quando sono soddisfatta e tutti i miei nomi sono stati scritti, mi basta cliccare su invita. Se io voglio invitare degli studenti faccio la stessa cosa nella prima casella di testo scriverò il nome di studenti che appartengono già a qualcuno dei miei gruppi e che quindi la piattaforma già conosce e collega a me altrimenti in questa seconda casella di testo posso scrivere gli indirizzi email che io conosco come vedete c'è sempre lo stesso link adesso mi basta cliccare su invita per far partire i miei inviti automatici nel caso dei genitori, dovrò usare necessariamente le loro mail. Come vedete, qui c'è il codice. Se clicco questa freccetta, io posso bloccare il gruppo, il codice del gruppo manualmente, invece che aspettare le tradizionali due settimane dopo eh, le quali il gruppo si blocca automaticamente, oppure se il gruppo è bloccato o se c'è qualche problema di sicurezza, io posso resettare il codice cliccando qua su Rigenera codice. La stessa cosa può essere fatta dalle impostazioni del gruppo. Se io clicco impostazioni del gruppo, si apre questo menu a tendina dove io trovo codice gruppo e urla descrizione. Qui abbiamo la possibilità di bloccare il gruppo. Basta fare clic su questa icona del lucchetto. Se invece clicco qua, posso reimpostare eh, il codice, cioè rigenerarlo. Ma che differenza c'è fra il codice gruppo e la urla di iscrizione? Che io vedo se clicco qui sopra. Questa è eh, l'urla per, per iscriversi a questo gruppo. Eh, chiunque riceva questo, questa urla... E ci clicchi sopra fa partire automaticamente una richiesta di iscrizione che arriva a me per l'approvazione c'è dunque la mia mediazione chiunque invece riceva un codice gruppo che però non deve essere stato già bloccato entra nel gruppo automaticamente andando semplicemente a cliccare qua sotto iscriviti a un gruppo e riportando il codice in questo spazio non c'è dunque una mediazione un sistema, il sistema dell'URL o il sistema degli inviti è mediato e invece il sistema del codice, sempre che il codice non sia stato bloccato, è diretto e permette l'iscrizione diretta. Grazie per l'attenzione.